un attimo ciao a tutti ragazzi mi sono Dynamitx e Marco007 e siamo tornati okay, su Super Mario esatto. Galaxy in questa puntata faremo la, la prima galassia del mondo 4 cioè la camera da letto però la camera da letto ha una particolarità purtroppo come le altre come le prossime due galassie cioè il, il mondo 5 e il mondo 6 um, ha tre galassie quindi quindi non sarà come le altre con due galassie. Dove devono mia... per la camera di qua. Lì alla parte viola. Ah, oh, wow. Devi seguire il filo viola, non lo vedi? Il filo? <susurra> <susurra> <susurra> <susurra> ah, salve. La base nemica è stata identificata. Sì, va bene. <susurra> che è rilevato <susurra> un'enorme massa energetica. Probabilmente King K-Rul che combatte con King The <ride> per, <vabbè, ride> sì. per, per Mentre Bowser per aspetta per il ah, Mentre Bowser aspetta Donkey Kong per, <ride> per ingrassare tutti insieme. <ride> Abbiamo anche Rino, vabbè sì, massa energetica. Che sarà succedendo lì? <ride> L'abbiamo appena spiegato. Abo, ah, eh, se non lo sei tu. Ok, 24. Sì, lo so. Infatti c'è solo una galassia, galassia Giand... extra. Galassia Giardin Ventura. Vento <tose> in corso. Ok, basta. Questi effetti sono di non non gradimento. Cielo, vento e conigli. Iniziamo subito. Sì, in queste galassie si rincorrono i conigli. Che bello. Oh no. Il passatempo preferito di tutti, devo dire. Pure quello di Yoshi. Immagino sia stato... Povero Yoshi. Che gli hanno fatto di male. Ok, di. No, no devi prenderlo. No, you. Ancora al fiore di più. E scuoti. Mm, per volare in aria. Ma solo tre volte, ok. Ah, prima... Ah, scappa. Thank you. Gravità parruccata. Le non farmi saltare, grazie. Non sono, no, così piccolo. Aucci, la... che questo lo calpesta. Tu, tutta mm. la galassia, farebbe schifo. Possiamo evitare Marco, grazie. No, non devo fare. Ma Marco, dai, no, grazie. Devi ascoltare. No, l'audience non ascoltato. No, ascolta. No, mi viene voglia di vivere dai inocchio. me Ma ha detto che solo tre volte lo posso fare Oh eh, fammi scendere Questa era l'ultima volta Oh posso, posso raggiungerla Stai morendo Posso raggiungere. Non è vero Stai morendo Rassegnati Mario Sì ma non mi ha fatto scendere Dopo che ho soffiato tre volte Che roba è sta Attento non sprecarli troppo Sì, però <ride> almeno me li prende Grazie Appena vai un po'. No, non sprecarli subito! Devo atterrare sulla piattaforma! Sì, ma non li sprecare così tanto subito. Tu non ti preoccupare. Su io come gestire. Sì, sì. Wow, l'ho colpito al volo. Ok, Joy. Chuck se ne va a quel paese. ii ii mi viene via via via via via via via via via via Che via via via Che sta via Una talpa. via via via Sì, uh, Guarda che si nasconde. Ti ucciderò prima o poi. Ma la, puoi, ma la puoi bloccare. Ecco fatto. Ora sono felice. Cos'è si... la stessa host di... Oddio, Questa Sta roba qui. Non l'avevo mai provato, non farmi saltare grazie. Quando ti abbassi il movimento e, e scuoti. Prendi, prendi, prendi, prendi, prendi. Sto dicendo, questo è lo stesso osso dell'ultimo livello di, di Super Mario 3D ah. ah sì, staremo a vedere. Ha. Ok, prendi quella piragna perché ti dà un passaggio. Oh, wow, calmo però, eh. No, no, no, no, non andare via. Oh. Ciao ciao. Distruggiamo questa pianta piragna. E poi andiamo giù. Perché voglio vedere cosa sta. Nulla. Ah sì? Sono un carciofo. Questa mi dà tanto di stella segreta. No. Vabbè, io ci vado. E solo un'altra via diversa. Anzi, veramente io non ci sono mai andato qui. LOL, cos'è sta è... roba? No. Oh, una moneta, wow. Uccidi quella che ti dà un passaggio. No, no, no, no, ok. È, uh, è semplicemente uh, una seconda via. Piragna grassa. Oh. Sono sicuri? Sì. Non puoi tornare indietro. Che caldo. Ti posso bloccare il No. Forse. Sì, secondo me sì. Però questo posto te lo ricordi? Eh? te lo ricordi sì, okay. di sto posto ancora. Sì, devi aspettare. Credi che mi puoi farmi prendere? Rompiam. Chi blocca? Scusa, mi amici un po'. No, continua, inseguo, continua a inseguirlo, no non posso bloccarlo. Lui usa delle scorciatoie, tipo entra Io lo seguo. nei cespugli, ma non puoi. non puoi entrare nei cespugli. No, l'avevo quasi preso. Non l'hai superato! <ride> no, no. Oh no! Tieni Perfetto! Eh, Chiomion! Gigi Norini! La prossima piompiai! Chiomion! Oh, cos'era! Hai toccato con un piede e poi iniziate la scena! <laughs> Super salto to the backflip on the star Controlla Super... sempre la mappa! No, you! Oh. Yes me! Yeah. Fine! Perfetto, un record finito, wow, 5. <coughs> Scusate, sono un po' raffreddato. Chiedi la mappa? Sì, sì, ok. Niente. No. Ok, vediamo, prossima stella. <ride> Allora, abbiamo un po'. Arriva il gran roditore, oh no, questa mi, questa mi suona di mini <ride> boss <ride> di mini boss. No, veramente è un boss, nella terza non c'è. Ok, Eccolo qui. Oh, Ma questo non l'abbiamo già combattuto. Ah no, no, no, ok, no. Niente, niente. Pensavo che fosse lo scarabeo grosso. ti ricordi? Sì, quello lì Quello lì è del, del dolce ape. Sì legnetto, sempre da calpestare qui oh. okay, la gravità poi, ovviamente non mi dà mai aiuto non mi aiuta mai liberiamo gli altri due goomba Stai perdendo tempo comunque. Eh? Stai perdendo tempo comunque. No? Ecco qua. Ti sembra perdere tempo quello? Sì. Bravo. Ecco, le pure sprechiando. Mo una, capira. Nemmeno apposta l'ho fatta. Sì, questa ah. è a porta... Una moneta sì. che spawna un'altra monete. Utile. Sì. Poi diventa utile. Quei vero che ho poi cavalcai venti squattando, poi il... sì, grazie, lo sapevo già, non serviva. Lo sapevo già, non serviva. Vai, prendi la moneta. Dov'è la moneta? St stai morendo! Vai. Perché? Che ne so? Io. Che ne so io, sei fuori dal vento! Il vento sta scusi! <ride> no, tutto la capo! Vabbè, tanto basta che non perdi tempo con il Goomba. Perché così in alto? Hai perso il mio... Yeah. Oh, you say so? I don't think. Okay. <laughs> non parlare con il colino è inutile. Oh, oh. oh, oh, oh non calma. saltare. Sì, volevo scuotere, ho sbagliato. Vai. Yeah, yeah. Niente, no, vabbè. Vabbè, non interessa a nessuno, vento aiutami tu, grazie. Uh... Ah, sì, come no. Questo un palpoide. Perfetto, non mi farà saltare, Marco. Perfetto. Petza So Nice! Mi diceva Mario Super Mario Bros. DS. New Super Mario Bros. Wow, mi stava per prendere, ok? so nice. Metza so nice. Allora. Non serve che uccidi la talpa. Sì. No? Ah sì? Com'è che prima ha appena ucciso la talpa mi ha fatto proprio vedere? Eh? Com'è che prima appena ucciso la tappa non ha potuto seguire? Se tipo distruggo pure questi e la palpa non muore? Eh? Non serve chi distruggi quelli, basta che fai un schianto a terra. Ah. La mia vita è una bucina. Tu, vieni qui. Qua. Ok, l'avevo detto tu. Cavolo! Sto saltando sul terreno! Che bello! Non toccherei mai terra! Toccherei solo... Terra. No! no dai. Ok, uh, senza perdere ulteriore tempo. Dov'è? Il diavolo è la paura. Oh però calpesta il terreno vado molto più veloce. Ah sì? Staremo a vedere. Torna subito qui. Oh! Oh! oh. è bloccato? No. Adios. Guarda come scappa! Vai supera! Ma preocupa superarla, è più veloce! Evittala! Sì, certo! Tipo passerà di qui di sicuro. Probabilmente. Cioè... di sicuro poi. Lo so. Aspettala qui. Sì, non verrà mai. Dov'è? No. Prevista. Pre Cosa si Infame. In una taupa. Vai lì, salta. Eh. Perfetto. Sono risparmiato lì per 5 secondi di no, no, cammino. No. Ma tipo potresti bloccarti ma è facoltativo. Yeah. Ah, e tu non l'hai detto ora, io me non lo fermare perché fatto cose facoltative le faccio sempre. Ah! Oh. <ride> che schifo! Non serve uccidetto Cibruco, è già ucciso. Assoskenge. è già ucciso quello gigante! Mm -hmm. Mm -hmm. che schifo! Bruco mela! Perché? No. Ah. Non so. Lì sto conficando questo legno fino al corpo. Ahia. Yeah. E lui riesce pure a muoversi. Come? Ah, che schifo. Faccio subito, sì, faccio subito. Gli altri che tocchi pure. Wow, si è arrabbiato. <ride> stai seguendo o cosa? Qui che devo fare? Ah. Devi farlo salire fino a... fino alla sì, non sapevo dove stavano i legnetti Sì, abbiamo capito che scala. Dai, ero sopra. Ero sopra, hai visto Ok, che schifo. Dai, puoi uccidere. Lo voglio vedere in faccia sto schifo. Oh mio dio sembra che c'è un casco via, me mandare, ok, questa è l'ultima galassia, c'è l'ultimo pianeta. Si, la volevo intimità. Prima del posto. Oh baby. Ahia. Prendilo subito. Vieni L'altro ti dà solo. Volevo prenderlo, mannaggia. L'altro mi da solo. Astrosket. Ma è meglio di niente. Allora, allora, ah. allora. Saltello felice, poi. poi. Cioè, quel coso, Quella talpa si muove come se stesse nuotando nel terreno. Cioè, Ma come sta scavando? Con i piedi. Quando. Ah. Solo quando si alza. Solo quando si alza devi farlo. Ecco, vai, Maglia. vai, vai. Eh, sì, mi ha spinto via. Questo lo puoi predittare benissimo. Vai! Oh, sembra un orso, non una taupa. Oh no, ora è più grasso che mai e vuole me. Via. Si ti insegue. Appena sale, salta e fai lo scherzo a terra. Un fa come Bowser, per il più lento è più grasso un mm, orso russo potenza 100 lui è un vero slavo è vero Marco non, non capisco di cosa st tu stia parlando cosa fai? non lo so cercando non evitarlo guarda lui che si è messo al riparo è eh? un aiutino no eh. è troppo veloce non riesco a schivare ha, ha liberato due monete a potersi prenderlo Ah no, è vero, non serve. Ii qua. ne hai bisogno di due. Vai. Vai! Ecco, sbattuto sull'albero! Ma devi colpirlo due volte. Ah sì? No no no. no, no, no. Vai! Schiata a terra, no? Sì, lo so. Non serve che mi fai da mentore per ogni mossa che faccio. Grazie. Mentore. No, no, no, no, non si dice così. Sì, invece. No, sì, cioè la guida al massimo. Vai subito, veloce. E se. Se ne va, che cosa vuoi da me? Dove sarebbero le monete che hai e Vabbè, tanto non mai idea. Vai, no. Fermo, fermo, non scappare. Sì, cosa dovevo fare? Dovevi stare fermo e poi quando arrivo va a a terra. Fermati, schianto a terra, perfetto. Ma no, è rimasto. è ritornato normale. No dai, ma no, fai, perché? No. E perché... l'ho fatto, spin. Dai! No, no, vai, vai! Oh. Ah! Mm. Ah, è B. vabbè, domani muori oh, e basta è troppo lento è uh... taglio, ci rivediamo quando ritorniamo qui ok, siamo tornati marco non mi fa saltare aspetta sai eh. si alle volte si teletrasporta non eh, alle volte sempre e adesso se sei troppo lontano sembra che si teletrasporta l'avevo preso. preso che razza di Xbox ha? Oh. cerco di farlo venire qua così lo colpisco non è che questa galassia ha una cometa pericola mm -hmm. male la moneta va. la moneta grazie ok restano qui Beh, potrebbe essere facile eh, ok coprire eh, ok niente non c'è la miseria perché non ci riesci mai perché va è troppo lontano io è il primo tentativo ci riesco tu allora, io. Guarda, aspetta. Sì, nabbo. Cerco di farla all'ultimo momento. Dai. Alleluia. Alleluia. Sto stupido orso russo qua senza pupille negli occhi, che è inquietante uno squalo che un orso vuol dire più un squalo che un orso no, che una più uno squalo che un orso più interrogativo quello senza punto non solo. ha le allora. pupille non ha le pupille e eh, eh, nuota nella terra come se nuotasse in un'acqua direi che squalo. chiudiamo qui si sì, vabbè dobbiamo fare pure un'altra galassia ma. No, che cosa? e poi la, la... oh si sì. io sto morendo No Vabbè Parla parla Madonna mia. Ora non dobbiamo fare per forza una Ok no B Vai Dobbiamo per forza fare una galassia adesso Sì No eh. intendo Come affermazione Perché il mondo è salvato Gravità folle ma poi oh, boh. non oh, ho paura di quello che sopravvivi no ah si sì, è vero è? questa è un birpante Poi ti spiego quando arriviamo lì che è okay, una perdita di tempo stare nel vento però quel il vento è troppo sopra mi devo fare ci riesci eh neanche tanto in realtà salta metti perché non metti in pausa appena tocchi non ho capito cioè vedi uccidi quella pianta Chuck, madonna mia ogni volta oh, che fastidio quell'altro uh. oh. Luigi ma Marco non c'è la linea sta usando un choc è <ride> veramente fastidio Allora, che dovrei fare adesso? Niente Di schivare il culo No, no, no, no, yeah. no d'oro Sì, ma non lo puoi uccidere Prima c'era una, una cosa che ti dava l'invincibilità. Ok Però tu l'hai saltata mm. mm. yeah. Ce la farò solo sol quando non staccarsi per un altro episodio Non c'è per ogni intero episodio senza fare pizza devi prendere tutti gli spicchi di stella no. ne stava pure una no. No. No. Sì. no e eh, dai non puoi devi andare posso no ma no. Ma no devi andare da giù vai su Vai su con il giù. Cioè vai giù? Ancora più giù? Sì, lo so, ho capito, ma <ride> E li sta il coso. Vai. Perfetto. Che sto oh. C'è la porta... Eh sì, la telecamera non mi fa capire niente se non fai i salti così alti. Ah wow, grazie. Ne è valsa veramente la pena il mio tempo. tra quelle, vedi? Sì, l'ho visto. Ok, e adesso andiamo giù. Ok. Perfetto. Ovviamente me la mettono là in cima. Ok, per forse non sono stata con Al volo ho preso. Ecco, ora solo dove sta il punto esclamativo schermo ti puoi andare. la uh, pericolamente qui. In che senso? Nel senso che qui c'è la, la gravità normale. Se vai giù non, non ti metti dall'altra dall parte del pianeta. Ah, no, quindi sono a faccia unica. Sì. Come diciamo il mondo normale. Sono troppo... Wow. Nei punti interrogativi non ci puoi andare, solo nei punti interrogativi. Wow. O nei punti neri. Cos'è? Cioè, è quel coso. Che sto schifo? Da dove è venuto? Dalla galassia dolceaco. No, da dove ven mi è venuto? Perché mi hai venuto usando? Fungo di giocare. Cosa vuol dire che c'è un boss? Non c'è un boss. Però vuoi? In effetti non ti serve, visto che il pericolo Però maggiore in questa galassia è morire di. Il no, non mi da vuol dire. Morirete. Meglio andare giù che su. Su non c'è nulla. Aia. Qua fai il giro e trova la parte giusta. Dai. Non te lo qua su. No, no, muori, muori. attento Muoio, muoio. Dovevo andare. Dalla da parte giusta, lì. Te l'ho detto. e tossali no, non hai detto nulla no. a Mario no. eh, ma non l'hai detto nulla ah, yeah. è già vedi che serve invece sarei già morto adesso eh. salve questa me no. in la intasco io e bus tecnicamente eh. sei in tasca Rosalinda però vabbè tecnicamente se l'intasca la sua navicella però. Cioè, è la benzina è che be si è in tasca. Eh sì, I Sfavillotti che sono i fili di Rosalinda, sono usati come benzina. Stoppa lo sfruttamento di Sfavillotti. Questa è l'ultima? Sì. sì, ma c'è la galassia. Sì, ma no. C'è la stella. Well, yes, ma actually no. Yes. You must. No, no, oggi, no. Must chiedere una map. Sì, no, eh, in questa ma... puntata, non Sì, in questa più. puntata. No. C'è pure una, una cometa, quindi la devi fare. La Sono cometa la... pericolo. <ride> la cometa pericolo del, del talpone. Si cancella se, se, se spegni. E c'è pure la, la cosa. Prima la cometa e poi basta. No, niente Anche, basta. Siamo già a 30 minuti. E eh, vabbè. E eh, vabbè cosa? No, non... Farò solo la combina La prossima parte eh, Ok, subito la boss battle almeno Eh come com'è il boss fantasma mm -hmm. No, me se Bughi fai il di gioco puoi, puoi avere il fungo energia nella cometa pericolo. Certo. Eh, tipo... Se Bughi fai il di gioco, se, fai, se Buggy fai il gioco, ma buggy, vi acri, eh, appunto, puoi, puoi, non Paghi, se li hacri, puoi avere 3 di energia la, la cometa pericolo. Quindi... Puoi avere 8 di energia. energia e, la... vita, e basta. Eh, Oppure togliere la puoi diventare immortale appena tocchi il boss muore. <ride> Oppure togliere direttamente il boss, togliere le comie, togliere il gioco, non Basta ci giocare. Con... Se non vuoi queste difficoltà, non giocare. Dai, lo stavo per battere subito. No, non no, no, In effetti questo ha senso, cioè. Io quando gioco con uh, a ah, Super Mario Bros, con persone che non se ne intendono, sì. no, loro dicono Subito. Appena muoiono a un Goomba, loro dicono sempre Ma perché non ho messo questo Goomba? E <ride> eh, noi non ci giocare se non vuoi. non vuoi sfidarti in, in uh, questo gioco? C'è C'entra! Perché nel hanno senso... messo questo Goomba? Perché così il gioco diventa più difficile e più arduo. Hai se, se, no, se, messo il Goomba come se... ostacolo generale, non è che perché stava eh, qua, puoi stare pure da un'altra parte, lo stesso devi stare attento. Lo so, nel senso, perché hanno messo questo Goomba? Nel senso, perché hanno messo questi ostacoli? Per, perché se, se Mario fosse una linea dritta in cui Mario corre, sì, ma evitare di sarebbe provare... un livello super noioso. Puoi evitare di provare che non stiamo nemmeno modificando stai urlando di una cosa così il, il mio turno normale Tutto, to, to. Facciamo stare. Alla seconda dovrebbe stare noi, terza. Allora, praticamente devi prendere tutte le monete. Oh, no, gravità forte. Cosa tutte le monete? Le monete quelle lì, quelle grandi, con il punto interrogativo. Le devi prendere. Cosa? Sai che quando la tocchi riappare? Madonna. Devi prenderle quindi se sbaglio una cosa mi suicido e basta Sì. oppure poi Sì, però poi io non c'hai una c'hai la telecamera la so aggiustare. non farlo subito guarda sei troppo un altro si sì, no, no, non funziona bene non funziona... vai su Sì, vabbè vai, su. ricomincia premi più magari sì, no, puoi tu. non sì, suicidarti magari... torna all'osservatorio. Anzi, no. Era meglio se mi suicidavo. Non, non, non usarlo troppo. Appena vedi che stai andando so, fuori dal so. vento, so. smetti. Ma quante sono queste monete? Cinque. Boh, mi sa quattro Non gli sì, ho bene. contato Soprattutto sono solo meno possibile Il meno possibile sarebbe due Ma non lo so Il meno, no, è meno possibile sarebbe due Però non ce ne sono so Ok, ora va Perfetto Ora uccidi la pianta piranha E avrai l'invincibilità Invincibilità, Invincibilità. Sì, la stella Iride, quella lì Certo. credo Almeno io ricordo così ti ricordi male apparentemente, però vedi, ce ne sono anche due Sì, nel senso, quando finisci Credo che quello sia il premio sì, ecco Se no, non, non ce l'hai Vai, prendi prendilo subito però E ora prendi il scatogliaccio se sì. prefer di tutto questo ma vai subito al catenaccio che salve inutile Boom um, denied sì. Sì. Perfetto. Ok, quindi, nella prossima parte di Super Mario Galaxy continueremo la camera da letto. A la destra galassia. A destra troverete. troverete trovate. Il video precedente e il video successivo se è stato caricato, mentre a sinistra la playlist con tutti gli episodi. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao! Iscrivetevi. Ciao!